Ciao a tutti! Oggi andrò a fare la recensione della palette Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Io sono Rachele e sono una make up artist per Beach. Per iniziare la nostra recensione della palette Soft Glam di Anastasia Beverly Hills è bene parlare della fondatrice, ovvero Anastasia Soare. Anastasia Soares è un'artista rumena che si è trasferita in America in giovane età senza sapere minimamente la lingua e senza avere nessun supporto finanziario ed ha praticamente realizzato il sogno americano. Anastasia è un'artista delle sopracciglia, lei ha iniziato a prendere un salone a Beverly Hills nel 1997 e ha creato il Golden Ratio, ovvero un metodo per misurare le sopracciglia in modo da rendere perfette e simmetriche. Questo metodo non è sicuramente stato inventato da lei, infatti possiamo trovarlo anche nelle opere di Leonardo da Vinci, però appunto lei l'ha reso famoso e l'ha portato eh, alla portata di tutti. Anastasia Soare ha avuto un grandissimo successo, il suo salone ha iniziato ad essere frequentato da celebrità più o meno famose e quindi ha iniziato a lanciare la sua linea di prodotti partendo appunto dalle sopracciglia. I prodotti di Anastasia per le sopracciglia sono infatti ragazzi spettacolari, secondo me tra i migliori in commercio al momento. Per quanto riguarda la creazione dei colori, quindi delle palette, dei rossetti e di tutta la linea cosmetica, se ne occupa sua figlia Claudia. Infatti Claudia Soare è co-CEO della compagnia e si occupa di creare tutti, tutto ciò che è colorato insomma, tutto ciò che non è sopracciglia Quindi questa palette è, è grazie a lei che è stata creata Non potevo non parlarvi di una marca eh, così popolare e una storia così di successo Che magari molti non conoscono perché eh, si tende a semplicemente andare a comprare una palette E dire ah sì questa palette è bella ma non sapere la storia che c'è dietro E quanto lavoro c'è per creare i prodotti e appunto per arrivare dove si è arrivati Andiamo subito ad analizzare la palette questa palette si chiama Soft Glam e io penso che il nome sia assolutamente azzeccato. Il packaging è in velluto molto morbido, um, non è molto eh, pratico perché il velluto con i colori come potete vedere, per quanto io la tenga sempre nella sua borsa o nei cassetti quando sta a casa, eh, si va a sporcare molto facilmente. È molto molto bella visivamente, però per una make up artist che viaggia o per chiunque veramente la usi tutti i giorni, non è la scelta più pratica, comunque esteticamente molto bella. Il packaging è fatto in cartone, è riciclabile, quindi un punto in più. Aprendola andiamo a scoprire un bello specchio, abbastanza grande. Viene con un pennellino doppio da sfumatura e, e per applicare l'ombretto, che adesso purtroppo non ho, ma vi faccio vedere qui nell'immagine. e Contiene 14 colori, di cui 5 shimmer e 9 opachi. Come potete vedere le cialdine, a confronto con la mia mano, sembrano abbastanza piccole. In realtà è veramente una palette molto pigmentata, quindi vi serve un minimo, minimo colore, minimo, minimo quantità di colore per avere un effetto veramente molto intenso. Ho realizzato questo trucco con questa palette e potete andare a vedere il tutorial nella community Facebook di Moabits. È un video in esclusiva per la community e ne troverete tantissimi altri vi lascio il link qui sotto per unirvi alla community. Un'altra cosa da dire su questi colori, su queste polveri, è che hanno delle formulazioni molto diverse. Infatti alcuni rimangono un po' più polverosi, un po' più difficili da sfumare e da lavorare, mentre altri sono molto morbidi e si stendono veramente facilmente come un burro. Dovete stare un pochino attente con i colori un pochino più polverosi, che in questo caso li troviamo nelle tonalità un pochino più scure, per il fallout, se andate a fare un, un trucco molto scuro, per esempio uno smokey eye molto intenso con questa palette, io vi consiglio di andare a fare la base dopo, perché vi ritroverete veramente un bel po' di fallout, non importa come andate a stendere il prodotto. Quindi colori scuri fate la base dopo, in questo caso dove ho usato colori medi e sono stata molto attenta a non avere fallout, potete anche fare la base prima. Un'altra cosa fondamentale e che io ricerco sempre nelle palette e per cui sto facendo la review di questa palette che considero un must have da avere nel vostro kit è la varietà di colori in, in senso cromatico, mi spiego meglio troviamo un colore molto molto chiaro e troviamo un nero molto scuro. Secondo me in ogni palette di colori nude, di colori naturali, che siano caldi o freddi, deve esserci un colore molto chiaro e un colore molto scuro, se non un nero, per potervi permettere di creare appunto tutti i look. Un altro punto a favore è il mix tra shimmer e matte che qui troviamo e mm, vi rende il trucco molto bilanciato, non è troppo opaco, non è troppo shimmer. Ovviamente ci sono palette da colori tutti shimmer e da colori tutti opachi, ma quelle sono palette molto specifiche che rientrano appunto nella loro categoria. Questa palette tende a piazzarsi come palette eh, versatile da utilizzare eh, per creare qualsiasi tipo di trucco e eh, per chiunque e quindi è importante che abbia questo bel mix di formulazioni, texture e tonalità. Adesso vi faccio vedere gli swatch dei colori uno per uno. Il primo colore è Tempera ed è il colore più chiaro della palette, completamente opaco. Come vedete è una coprenza veramente, veramente ottima. Il secondo colore si chiama Glystery ed è un dorato molto, molto caldo. È quasi bronzato e vi darà una sfumatura molto leggera per creare dei punti luce. Poi abbiamo Orange Soda. È un arancio molto, molto chiaro, facilmente sfumabile Perfetto per creare delle sfumature e andare a creare dei eh, contrasti tra colori. Abbiamo Rose Pink, è un altro shimmer, è più satinato, quasi metallizzato ed è un colore morbidissimo, perfetto da sfumare anche con le dita. Poi abbiamo Sultry. Sultry è la stessa formulazione di Rose Pink, però rimane più scuro e ha dei riflessi borgogna veramente bellissimi. Bronze è un bronzo molto molto caldo da riflessi leggermente verdi all'interno con tanto marrone. Mulberry è un colore opaco, è un borgogna scuro, super pigmentato ed è un colore molto secco. Quindi un pochino difficile da lavorare, però appunto basta sfumarlo con un pennello da sfumatura. Per i colori inferiori abbiamo Dusty Rose che è un lilla opaco, molto facile da sfumare, anche questo è un perfetto colore di transizione. Fairy, che è un dorato chiarissimo, anche questo con dei riflessi leggermente verdi all'interno, è molto brillante, è perfetto per creare punti luce. Burnt Orange è forse il mio colore preferito, è un terracotta molto molto chiaro, che si sposa benissimo con tutti i trucchi dai colori caldi. Abbiamo Sienna che è un terracotta molto scuro, anche questo morbido, facile da sfumare, però crea un pochino di fallout, quindi attenzione quando lo si va ad utilizzare come pennello. Rustic è un marrone scuro, anche questo super versatile, è dal sottotono molto molto caldo, contiene molto rosso all'interno. Cypress Amber è un marrone scurissimo, da sottotono sempre caldo, però un pochino più freddo, infatti contiene molto nero. E poi abbiamo un noir, un nero completamente opaco, super pigmentato, che può essere stratificato fino a diventare veramente black. Quindi per concludere, per chi è indicata questa palette? Io direi veramente per chiunque. Nel vostro kit non dovete avere miliardi di palette, ok? ve ne servono fondamentalmente tre, una palette dai colori caldi, una palette dai colori freddi, entrambi naturali ed una palette molto colorata per fare truc trucchi un po' più editoriali, un po' più pazzi. Io sono per il eh, minimalismo quando nella vita in generale, ma anche nel trucco, quando vi costruite un kit è meglio avere prodotti di qualità, versatili, che potete usare sempre, anziché avere veramente mille cose difficili da eh, trovare prima di tutto e scegliere. E che però non sono di ottima qualità investite sulla qualità più che sulla quantità soprattutto quando si tratta di prodotti cosmetici da utilizzare sulle clienti farete sicuramente una più bella figura e il trucco avrà una performance migliore questa è quindi come avrete capito una delle mie palette in assoluto preferite e must have to da avere nel kit di una makeup artist come vedete l'ho utilizzata moltissimo ma c'è ancora tantissimo prodotto all'interno Qual è la vostra palette di colori nude preferita? Fatemi sapere qui sotto, ce ne sono così tante tra cui scegliere e i vostri consigli saranno preziosi ed importanti per tutti quelli che leggeranno i commenti. Con questo è tutto, spero che questa review vi sia stata utile nella scelta della palette per il vostro kit e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!